Quali sono i passaggi logici che ci consentono di acquistare un immobile all'asta? Individuato l'immobile vado fisicamente sul posto e mi rendo conto se il contesto di zona è a me gradito. Fatto questo chiedo se l'immobile abbia un'anamnesi, diciamo, eh, relativamente alla propria costituzione in tribunale che mi consenta di fare un, un acquisto garantito. Questo è il passaggio logico più delicato.